Hitler si sveglia ogni giorno alle 5 di mattina e dopo un giro veloce di yoga scrive 5 minuti il suo diario personale Dopodiché si focalizza completamente sui suoi obiettivi ambiziosi Hitler ha scoperto il suo scopo nella vita all'età di 20 anni in una birreria E da allora è completamente focalizzato sull'obiettivo Inoltre Hitler è un vegetariano convento che fa in modo di trovare tempo nel suo fitto programma di genocidio e dominazione del mondo per sfogare il suo lato artistico dipingendo i suoi paesaggi preferiti e ascoltando l'opera Purtroppo queste righe non le ho scritte io, le ho riprese da un articolo satirico Perché le riporto? Se togliamo dall'equazione il fatto che Hitler abbia quasi sterminato un'intera razza di persone con atrocità bestiali possiamo definirlo tranquillamente il migliore self-made man nella storia dell'umanità. Insomma, uno che si è fatto da solo. In pochi anni è passato dall'essere un artista fallito, all'essere il comandante di una delle nazioni più potenti al mondo, influenzando con il suo pensiero altri stati. Insomma, Hitler era quella determinata persona, il vincente, che sapeva raggiungere i propri obiettivi. Eppure ciò non toglie che fosse un figlio di c***a che ha ucciso milioni di persone. Perché dico questo? Dove voglio arrivare? Tutto questo dovrebbe farci riflettere sul mondo della motivazione personale Questo mondo scintillante del Sì, ce la puoi fare! Ci propina l'idea che dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi Che dobbiamo sacrificarci per i nostri obiettivi D'altronde, volere è potere Ma... C'è un grande ma... Grandissimo ma... Raggiungere un obiettivo senza prima lavorare ai tuoi valori Potrebbe eventualmente portarti a sterminare un'intera razza solo perché pensi sia la cosa giusta da fare. Quando una persona diventa un perverso narcisista, il quale pensa che tutto gli è dovuto, finisce col diventare una faccia da culo evitato da tutti come la peste, tranne che dalla sua fidanzata quando torna a casa, conosciuta meglio con il nome di birra ghiacciata. Se uno non ragiona e lavora sui propri valori nel tempo, sicuramente tra i macchiavelli dicendo il fine giustifica i mezzi seguendo questo ragionamento incominci a barare l'esame e finisci col puntare una pistola in testa al collega che compete con te per il posto di top manager per evitare questo un piccolo consiglio prima di lavorare per raggiungere i nostri obiettivi forse è meglio se lavoriamo un po' sui nostri valori d'altronde se vogliamo che il mondo cambi meglio dobbiamo essere i primi a sposare i valori migliori Magari è meno sexy di un posto da top manager e una Ferrari sotto il culo Ma che si f***a Come disse Gandhi Essere il cambiamento che vuoi vedere nel mondo È la cosa più sexy che esista La citazione non era proprio così, vero? No Con affetto e speranza Silvio